Vi sa questo look comunque questo è un rito di purificazione. Siamo con Mangaka nel gym a secco. Qual è la tua canzone preferita mia? Flower Ditemi quale orecchio preferite C'è anche Seiji Qua l'elemento patatonta Guarda che Comico sa disegnare Oh questa io so disegnare ma come? Sai che mangaka sei? Vedete, Angela Vianello invece l'avrebbe portata sicuramente. Mangaka 96 mangia l'okonomiyaki. Dopo averla vista, in Ramma. Come usi te il pennello? Siete pronti? Vanta! Siamo con Mangaka nel mio negozio di Harajuku preferito C'è anche Seichi Io inquadro la sua orecchia Ah no magari non l'ho pulita bene No l'hai pulita benissimo Mamma mia sì. Si vede che il Giappone è l'aria del Giappone ah, Ieri io, io, io perché ho fatto il bagnetto Ah quindi... sì ah. Guarda che facciamo la cover Minna di Cintorin <ride> Poi prendo il frame per fare la cover Dovete sapere no. che questa è l'ha usata JCJ in un music video degli anni 80 E l'ha rifatta Supreme sì. Copista sì. Copy Ah, e l'ha praticamente copiata la prima Come vi sa questo look comunque? <ride> Grazie a loro ho conosciuto Kanye West Attenzione. Che c'è stato? Non cosa Forse c'è la foto, non lo so Anche la sorella della oh. Ferragni comunque si è messa una di queste giacche Anche Pio. la Ferragni direttamente eh. Eh. Ah anche sì, è vero, e lei? Policino, vedi. Eh, comunque un è... sacco di gente è venuta qua, adesso anch'io Sì, dov'è <ride> la tua foto? Non c'è neanche la mia di fatto. l'hanno tolta Non c'è la mia foto <ride> La ci deve essere anche. da qualche parte Fine, allora a pagare, tu, tu quanto pagherai sta roba? Eh, io ho preso una, due, tre, non lo so Magari mi fanno uno sconto... No, sconto simpatia sconto simpatia ciao salutiamo il nostro amico qua dobbiamo lasciare eh sì perché la gente passa okay. salutiamo Seichi che ci ha accorto con tanto amore c'è cioè, anche fatto cioè, che fatto un regalo sì è stato bellissimo ciao è arrivata Kumiko è arrivata Kumiko beh andiamo ciao ciao Sayura. io intanto sto scaricando il video che mi ha già fatto Yari però mi sa che non riesco a scaricarlo vabbè Che la ripresa del primo incontro di Kumiko con mangaka 96 quale emozione? Eh Qual sì dai Dov'è Kumiko? Ciao! Kumiko. Oh, su sega! garsà! Ok, andiamo. Shinchan! Ah, ok. Ok. Volevi cogliere impreparato? Eh sì. Ma sai anche chi è Sasai San? Eh, mi hai colto impreparato. E sai chi è Cibi Marco? Marco Togni Cibi. No. Cartone più famoso in Giappone, Sasai San. In questo video puoi chiamarlo tipo. Pubblicità occulta no, Fai orifizi di mangaka. Prima orifizi e l'orecchio Orifizi di mangaka. Vabbè. Ok, vi porta a far vedere un altro negozio bellissimo che è Gintoki. diceva? A te ti piace One Piece per caso che non ricordo. Sì. Guarda ma che cosa c'è. Beh, io questo qua non ve lo faccio vedere perché ve lo faccio vedere oh, con Sasori oh. questo negozio. Ma siccome è mangaka è un esperto di manga, a parte Sasai Sank abbiamo già visto che non la conosce. Dai. Vai, vai, vai Queste qua sono tipo delle pancake spessissime Che tipo traballano tutte Ma sono famosissime, eh Kumiko ha detto che si può fare le riprese Quindi le facciamo Se abbiamo il consenso di una giapponese Siamo nel Jinja di Hanasuno Quindi siamo in un santuario shintoista I santuari li riconoscete perché ci sono i tori Che sono quelle specie di... A me sembrano delle A Sai che non bisogna mai passare in mezzo Bisogna sempre passare un po' di lato Io passo... Tutti in mezzo sono passato praticamente Questa praticamente sarebbe la porta per degli dei Quindi bisogna stare un po' ah, Quindi passiamo C un po' defilati, ok Sì, e invece nei templi buddisti quando c'è l'entrata non dovete mai mettere il piede sul granino più alto Tutte cose che nessuno okay. mi ha mai detto Guardate quanto è bello Qua bisogna lavarsi le mani Adesso qua è il nostro mangaka Basta che la si bussia. pulisce le mani Questo è un rito di purificazione. E poi una volta che l'ho usato faccio così per pulirlo Sì, lo rimetti no? dentro Eh, Dipende da santuario a santuario Ok, anche questo cambia Lo Metto dentro e chiudo Per la corda come funziona Anche là dipende da santuario a santuario Ciao Ciao. Si Ci vede solo la testa però dei cubicoli E <ride> vedete <ride> Vedi però che migliora il video Qual è la tua canzone preferita mia? Flower La tua preferita assoluto Perché mi suscita sempre delle emozioni Veri Che lui l'ha ascoltata Non è ancora uscita Ma uscirà il 5 maggio Lui l'ha già comprata l'ho l'ha ascoltata in Perché sono il suo più grande cliente Che grande fan Che bello Allora siamo qua con il gym Vedo che sono bello Il gym Tra l'altro il gym Lo conosco da prima di Mangaka che c'è anche lui un canale Di anime e manga Più o meno no? Per lo più E adesso è il on tour Finalmente ho conosciuto di persona Che ci diciamo ormai da Da mesi video Allora e siamo che anche con Andrea secco E mangaka E poi l'elemento patatonta Direi che non poteva mancare Ciao C'è un po' la di sabbia sul mio riso ah. Anche sul tuo Sì Vedi che ha messo un po' di sabbia sul tuo riso Perché c'è eh. la sabbia? Perché la cucina è un po' sporca vedi Eh vabbè Eh sì Oh Oh mio Dio è <ride> caduta Ci sono un sacco di momenti così nei miei video Buon appetito Guardate anche le orecchie di Andrea Secco Mettetela a confronto con quelle di mangaka di prima Ditemi quale orecchio preferite Il gym, si mangia il gelato Che cos'è? La patata viola? Vediamo come? sì. Buono? Aspetti solo due Eccoci qui! Siamo al Sekaido, dove si comprano tutte cose per disegni. Sapete io come disegno bene. Tra l'altro vi volevo dire che Mangaka ha detto che mi farà gratis la cover del mio nuovo singolo. Grazie mille. Guardate com'è a suo agio Andrea Secco. È come se fosse nato a Sekaido. Che palle sto negozio. Mamma mia, ma cosa devo fare? È esternato quello che stavo pensando. <ride> ok. Allora, guardate che è un'emozione unica. Questa è veramente un'esperienza, veramente non saprei come descriverla. Sto per andare al uh, Sekaido, che è la patria di tutti i disegnatori, proprio con un disegnatore di quelli giusti, quasi come Angela Vianello. <ride> e adesso andiamo a vedere questo negozio che sarà un'esperienza indimenticabile. Guardate che meraviglia, guardate che bello questo negozio. Ci sono delle matite, ci sono delle matite colorate. La madonna che matite! Guarda che belle, bellissime, bellissimo, veramente bellissimo. Guardate poi che bello, i pennarelli. <ride> Questo è un portapennino. Ah, se ne prendete due potete anche usarle come chopstick. Ma oh, guarda che belli poi tutti questi pezzi di carta. Wow, 300 yen. Non riesco a contenere le emozioni. Sì, oh, queste sono le penny dei mangaka. Mangaka, eh? Ah, comico. Guarda che comico sa disegnare. Sai dietro carta e penna? La carta e pena non me la porto dietro Ma come? Se che mangaka sei? Vedete Angela Vianello invece l'avrebbe portata sicuramente Guarda che bella Mangaka? Come Comico. Manga? manga Si Ed è i mm, mm. Mangaka kaité? Mangaka? Kare kare kare eh, Kare kate. kate Ah già Seba kaité Seba to Mangaka tu Andrea kaité Si, sì, no, altro <ride> eh, davvero, cioconda, no, no, E la Gioconda no? Cora Seba? Cioè, non sa chi è, sto disegnando <ride> a caso. Verrà chi verrà. Con io esco a Non è se va perché ha gli occhi. No, non è se va perché ha gli occhi. Voglio disegnare una cosa anch'io. Dai, tienimi la telecamera e faccio anche un disegno. Oh, queste io so disegnare. Attenzione ragazzi, perché la è una velocità naturale. Non è velocizzato il video. Lui è che ha è una schegge a fare questi micetti. Beh, no, ma sono bellini noi i miei micetti. O oh, no, non ti piacciono? Due secondi, amicetto e 1000 euro be. Eh, guarda, che secondo me potrei iniziare a vendere. Poi so anche disegnare me. occhi per essere se lo stiamo eh ma questa è la mia versione in casa ah <ride> eh? eh che bellino Il disegno te scusa mangaka allora vabbè Vai. poi se non ti disegno bene ti disiscrivi al mio canale <ride> questo qua nitro cortex? Questo non sei tu, questo è nitro cortex di Crash Bandicoot. No, non disegno male comunque dai. Vabbè, Kumiko si stava annoiando. Quindi noi andiamo a prenderci un caffè e lasciamo Mangaka sì, guarda, a vedere funzionale. questo paradiso per i disegnatori di manga che io vorrei molto essere. Guardate anche, anche Andrea Seco cosa ne sta andando? Anche noi ce ne andiamo. E, e lasciamo Mangaka qui a divertirsi. Se volete andarvi a vedere il video di questo tour, andate nel suo canale. Se vi interessa invece la parte più divertente rimanete sul mio. Ciao! Oh mio dio, siamo usciti per Fortuna. No a me piacciono comunque queste cose Cioè comunque questo è veramente interessante Se vi piace disegnare vi consiglio di venire qua Perché ha detto mangaka che costa molto meno Si chiama Sekaido Rispetto all'Italia mi ha detto che costa meno Tipo i fogli qua costano 3 euro In Italia ha detto che sono 10 euro quelli correttino Quindi se lo dice mangaka ci fidiamo Comunque vabbè noi usciamo Bene, ciao Bye bye, bye, bye. Intanto ci siamo spostati a mangiare una donna Mentre aspettiamo mangaka che finisca di fare shopping. E che bello lo utsubo! Sapete che è il mio pesce preferito insieme al cin anago. Canzone! chin cin cin anago. Cin cin cin anago. Cin anago muo' cavaglie ne? Canzone. Cin cin cin anago. Andiamo con mangaka a mangiare. l'okunomiaki Oh, ecco che è arrivata l'Okonomi questa dobbiamo cucinarcela noi. Sei emozionato? Moltissimo. Il Kumiko ha fatto, ha fatto tanti video di cucina, ce la farà. Guardate quanto è brava la nostra Kumiko a cucinare. La sapete che io e il Kumiko cuciniamo spessissimo, quindi abbiamo fatto i Takoyaki l'altro giorno. Deve diventare di 3 cm, dice. Non ce la fa a forma di cuoricino la nostra Kumiko? <ride> Guardate che bello, mi ha fatto un cuore. Metà per me, metà per, metà per mangaka. Con cura e amore pa, pa, pa, pa. Secondo te manga ka secondo te riuscirò a partecipare a, pa a partecipare a Masterfest? Sì? Sicuro che vinco Perché secondo me ma hai visto i miei video di cube dico sempre che voglio partecipare a MasterChef Ecco adesso con grazia ed eleganza che sono due delle caratteristiche che mi contraddistinguono Vado eh a forma di, di mangaka 96 Quindi un'ellisse praticamente sì, sì. No, vabbè ok, è tolta. io la faccio plastica, dai okay. Allora, siete pronti? Le faccio una figuraccia Ma questa è difficile da girare Se no 90... Bene. Bello, ci sono riuscito che cioè, così all'esterno è bella croccante e all'interno è bella morbida fuori croccantissimi dentro morbidissimi dopo dobbiamo mettere la e adesso ci mettiamo su anche il cazzo sai che cos'è il cazzo? il cazzo Questo sarebbe. Eh, scaglie di qualche pesce ed è, mio zio, sto mettendo un cesso e eh, sarebbe sì le scaglie del pesce cazzo poverino eh, sembra l'hai se... ucciso eh ho ucciso un cazzo volta che il nostro mangaka 96 mangia l'okonomiyaki dopo averla vista in ramma in un milione e mezzo di anime io. e anche in un altro milione e mezzo di anime ecco il pezzo di okonomiyaki per Kumiko io mi prendo, no prenditi quello grande dai io prendo questo qua che è più piccolo prenditi quello grande prenditi quello grande, buon appetito l'okonomiyaki, sei emozionato? molto non vorrei assaggiarlo, vabbè andiamo a assaggiare itadakimasu lo c'è? Comunque dovete sapere che Mangaka96 è l'uomo ufficiale di Yu-Gi-Oh Italia. Devo spennellarlo tutto? Sì. Come sai fare tu? Troppo. Ma non ti illudere senza una... È difficile da spennellare, vieni via pure. Eh sì, eh, mettine di più. Come usite il pennello? Eh? Va bene Adesso puoi mettere Mettiti la maionese sui due e tu quale mangi? Questi due Prendetene due dai Adesso mettiamo questa Ed ecco qua la nostra Okonomiyaki Che l'è bella che fatta Perfetta Guardate perfetta. sarà buonissima Pronto? Prontissimo Andiamo Manca il cazzo Ah, ah. Ma dai la facciamo senza cazzo questa Senza cazzo Questa è senza cazzo Vabbè Comunque noi ci gustiamo questa buonissima Konomiyaki. Vi facciamo un saluto da Mangaka96 e Kumiko Da Mangaka96 e Kumiko E ci vediamo un altro video alle 2